Per prima cosa abbiamo installato, appena ci sono state recapitate, due stufette per tenda e in questo modo diciamo, la popolazione ci ha subito riferito che ha notato un miglioramento e abbiamo anche vabbè, contribuito con eh, sicuramente degli indumenti più pesanti che ci sono arrivati anche tramite tant tantissime donazioni. Superare le tendopoli prima che il freddo renda tutto più difficile. Ad Amatrice è tempo di scegliere il futuro prossimo. C'è chi ha paura e non sa cosa fare, chi invece ha deciso. L'unica alternativa per me è quella di, di andarmene in albergo, poi eh, quello che sparano non lo so. Speriamo bene, diciamo. Eh. Per il futuro ancora non lo so, perché io ho figli piccoli, l'ho segnata a scuola qui e dove eh, Qui da bisogna rimanere. Se andiamo via tutte, ma se ci finisce. Nessuno lancia ultimatum, ma l'invito è quello di prendere una decisione perché la prima cosa da fare è quella di andare avanti. Anche per quello che riguarda le categorie più fragili, evidentemente che sono gli anziani, che sono i bambini molto piccoli, che ce ne sono tante all'interno delle tendopoli, quindi è evidente che per loro bisogna andare ad una fase di superamento di questa situazione così precaria. Tre opzioni sul tappeto in attesa che tra circa sette mesi siano pronte le casette temporanee. Trasferimento provvisorio in un albergo della costa o utilizzo se di una seconda casa agibile individuata nel progetto a matrice solidale e poi la possibilità di accedere al contributo di autonoma sistemazione.